Eccoci, allora buongiorno ancora eh, e iniziamo questa mattina, come, come accennato, eh, il nuovo tema no? sulla ricorsione, eh, che la ricorsione è una tecnica, diciamo così, risolutiva, algoritmica, eh, che ci permetterà di affrontare delle, delle tematiche, delle, delle, dei tipi di problemi, dei tipi di difficoltà, che, diciamo eh, così, con i metodi che conosciamo finora non sarebbe possibile eh, trattare, no? Eh, o sarebbe molto complicato da trattare dal punto di vista del codice quindi questo è un, un, diciamo così, un approccio risolutivo ai problemi molto particolare eh, che non, non, non vi nascondo che all'inizio non è affatto semplice da capire no? sembra quasi di avere un, un serpente che si morde la coda per cui alla fine non riesce a capire dove inizia e dove finisce eh, e quindi faremo, dedicheremo parecchi eh, esercizi du almeno due settimane piene, questa e la prossima prossima ovviamente sarà quella dopo la, dopo la pausa pasquale. Eh, dedicheremo, dicevo, eh, almeno queste due settimane proprio per eh, fare un po' di esercizi per familiarizzarci con l'impostazione della ricorsione, che poi è co come tipica cosa che una volta, diciamo così, compresa, non, eh, cioè diventa Facilmente diciamo così, affrontabile, non è molto complicata, non bisogna scrivere paginate di codice. Eh, ma è molto densa, cioè ogni istruzione, ogni riga, ogni eh, operazione ha un suo significato e, e, diciamo così, ed è fondamentale per la, per la buona riuscita dell'algoritmo. Di che cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di eh, strategie risolutive, strategie algoritmiche, mh? Eh, in particolare, appunto, questa ricorsione che ci permettono di risolvere dei problemi di eh, elevata complessità, in alcuni casi anche di elevata dimensione. Mm? Ehm, di fatto applicando quello che è un paradigma un po' eh, dividi e conquista, no? il tipico paradigma diciamo così, imperiale in cui si, si dividono i nemici per poterli conquistare uno a uno e poi riunire l'impero no? sotto il segno unico della... Eh, del conquistatore. Eh, adesso al di là del, della, del paragone militare eh, sono tecniche che ci permettono di provare, testare, verificare tutte le soluzioni possibili in modo sistematico rispetto a un problema dato e anche quello eh, che come sottoprodotto che ci permetteranno di costruire delle strutture dati che intrinsecamente internamente siano ricorsive no? parleremo di alberi e, e, e grafi di fatto eh, avranno questa caratteristica ma andiamo per gradi eh, dicevamo cos'è la ricorsione, che cos'è un metodo ricorsivo o una funzione ricorsiva o un programma ricorsivo è un programma in cui eh, nell'implementazione nel codice che implementa un metodo supponiamo abbiamo a un certo punto una chiamata al metodo stesso. Quindi se io ho una funzione, diciamo un metodo f, a un certo punto dentro l'implementazione del metodo avrò tante istruzioni, eccetera, eccetera, e a un certo punto chiamerò f, che ne so, con un certo parametro 3, supponiamo che sia f di x, e poi vado avanti, e poi termino la procedura. Quindi a un certo punto noi abbiamo eh, una funzione, che fa molte operazioni e tra queste operazioni c'è quella di chiamare altre funzioni ovviamente il caso particolare è che tra le altre funzioni che chiama ce n'è stranamente una copia di se stessa nuovamente se stessa allora questo può sembrare strano può sembrare quasi vietato no? nel senso che se io per definire una funzione chiamo la funzione stessa nell'implementazione della chiamata di questa funzione chiamerò di nuovo f che poi a sua volta chiamerà f che poi internamente richiamerà di nuovo F, che però per, essere, diciamo, per eseguire il codice chiamerà F a sua volta e così via, sembra quasi che ci sia una catena infinita di chiamate. E In effetti questo è uno dei rischi, se non si implementa bene eh, la ricorsione c'è proprio il rischio di costruire delle, eh, delle catene infinite di chiamate e quindi di fatto bloccare il programma, su... non è più un loop infinito ma una sequenza infinita di chiamate. Hm? Eh, vedremo ovviamente come evitare questo problema e come sfruttarlo diciamo così, a, nostro, a nostro favore. Eh, ovviamente la ricorsione può essere diretta o può essere indiretta, cioè nel senso che magari, oh, pardon, eh, magari F non chiama direttamente F, ma F chiama G, la quale chiama H, la quale chiama di nuovo F ovviamente non importa che la chiamata da f sia proprio direttamente dentro il corpo dell'implementazione del, del metodo f, può essere ovunque in una funzione che a sua volta è chiamata da f. Quindi una funzione che direttamente oppure alla lunga indirettamente chiama la funzione stessa. Eh, qualunque algoritmo, eh, diciamo così, che contenga al suo interno, nella sua implementazione, una funzione di tipo ricorsivo, lo chiamiamo anche lì algoritmo ricorsivo. No? Qui ci sono eh, alcuni esempietti, eh, chiaramente questo effetto qua l'avete già visto molte volte, eh, dove un'immagine contiene se stessa, che contiene una versione rimpicciolita di se stessa e così via, e quindi di fatto per definire l'immagine in una delle parti devo inserire l'immagine stessa, no? quindi questo è un esempio eh, chiaro, classico visivo di, di ricorsione e purtroppo noi oggi ci troveremo a un certo punto diciamo, in questa situazione in cui alla fine sembra che non riusciamo a capire nulla finché non abbiamo capito qualcosa e, e questa è una situazione abbastanza comune a ingegneria e in particolare ricorsione diciamo così la, la evidenzia diciamo così, un po' più in più de, rispetto alle altre materie ok, l'esempio classico che si fa eh, su una procedura ricorsiva è ad esempio il calcolo del fattoriale. Il calcolo del fattoriale ve l'hanno rifilato, diciamo così, fin dall'analisi 1, dandovi spesso una definizione che essa stessa era ricorsiva, no? ti diceva, guarda, per definizione il fattoriale di 0 vale 1, è una definizione, non discutiamo, siamo tranquilli, ce la portiamo a casa. Ma poi ci hanno anche detto, per ogni n che sia maggiore o uguale a 1, tu puoi definire, ma questa è una definizione, che il valore di n fattoriale si può calcolare come? Beh, n moltiplicato il valore del fattoriale di N-1. Quindi praticamente per dirci che cos'è il fattoriale abbiamo usato un'espressione che al suo interno contiene nuovamente il fattoriale. Sembra quasi che non abbiamo fatto nessun passo avanti. Okay? Per spiegarmi cos'è il colore giallo mi dici che è qualcosa che è tinto di giallo. E va bene, non ho mai detto nulla. No, ehm, no in realtà... Qualcosa mi hai detto? Mi hai detto come fare a calcolare il fattoriale di un valore n, conoscendo però il fattoriale di n-1, quindi un altro valore del fattoriale, un altro che è più semplice, perché n-1 è minore di n. Quindi io sembra che non abbia fatto nulla, in realtà ho ricondotto un problema di difficoltà n, cioè il fattoriale di n, a un problema di difficoltà n-1. Allora a questo punto capiamo che se iteriamo questa procedura prendendo il fattoriale di n-1 lo potrò definire come n-1 che moltiplica il fattoriale di n-2 e quindi mi sono ricondotto a un problema ancora più semplice, a calcolare un valore ancora più semplice. E così via potrò ogni volta che applico questa definizione portarmi su un problema che è un pochino più semplice di quello di prima, fino a quando perseverando riuscirò a trovare eh, un problema che è talmente semplice Zero, eh, che, mi da, che il cui risultato mi viene, mi viene dato direttamente dalla, dalla definizione okay? quindi questo è il trucco um, io prendo un problema e lo trasformo riconducendolo a un problema uguale, cioè della stessa natura ma più piccolo allora a questo punto se ho, questo, se ho un meccanismo generale per prendere un problema e ricondurlo a un problema più piccolo dello stesso tipo eh, il fatto che sia dello stesso tipo significa che posso riapplicare lo stesso metodo e prendere questo problema più piccolo e ricondurlo a un altro problema ancora più piccolo e ancora sempre dello stesso tipo ovviamente servono entrambi gli ingredienti il problema a cui mi riconduco deve essere più piccolo perché altrimenti se lo vado a complicare chiaramente mi andrò verso complessità sempre maggiori e non lo risolverò mai ma ogni volta deve essere più semplice e dello stesso tipo perché solo se è dello stesso tipo posso riapplicare questo metodo ricorsivamente no? successivamente nei passaggi successivi Ecco, questa stessa cosa che abbiamo visto dal punto di vista matematico, dal punto di vista eh, informatico del codice, lo vediamo facilmente riassunto in questo, in questo codice, no? che potrebbe essere un metodo di una qualunque classe, in cui si vede che io definisco una funzione fattoriale calcolata in modo ricorsivo, che prende un parametro n, e al suo interno si dice, guarda, il risultato sarà eh, ottenuto calcolando il fattoriale di n-1. E poi il risultato che ottieni col fattoriale lo moltiplichiamo per n. Quindi è la traslazione in questo caso diretta della formula matematica. Questo nel caso diciamo così, generale, ma poi c'è un caso particolare che è il caso in cui n vale 0, eh, noi chiameremo il caso terminale della ricorsione, in cui non ho più bisogno di decomporre il problema in problemi più piccoli, perché il problema è già sufficientemente semplice di per sé, e quindi ti so dire a colpo d'occhio direttamente qual è il risultato. È fondamentale che in qualunque tipo di ricorsione siamo capaci di identificare e trovare un caso terminale, perché altrimenti la ricorsione veramente andrebbe avanti all'infinito. Cioè ciò che ci salva dal fatto... Eh, di non andare avanti all'infinito è proprio il fatto che a un certo punto quando n vale 0 eh, non passo più da questa parte qua in cui avviene la ricorsione ma ti restituisco il risultato in modo normale senza più fare chiamate ricorsive mm? ehm, nell'esecuzione di questa di questa funzione mm? cioè, cosa succede? E, ehm, succede, supponiamo di voler calcolare il fattoriale di, di 4 ok? solo per brevità chiamiamola rf questa funzione recursive factorial quindi qualcuno mi, mi chiede di calcolare x uguale rf di 4 mm? ok, cosa fa questo codice? questo codice esegue la funzione rf mm? eh, controlla che n, se n è uguale a 0 no perché n è uguale a 4 nel nostro esempio abbiamo passato 4 come parametro e quindi farà queste due le righe successive, ok? La parte di codice successiva qua. E come prima operazione, quello che fa è calcolare result uguale rf di 3. Ok? quindi dentro l'implementazione di questa RF di 4 a un certo punto chiamo RF di 3. Qui adesso faccio un atto di fede. Facciamo finta per il momento che RF non sia la funzione ricorsiva ma sia un'altra funzione che mi calcola il fattoriale di 3. Se fosse una funzione normale, io direi qua, va bene, a un certo punto il risultato qui sarà eh, 3 per 2 per 1, 6, quindi avrò che il risalto è uguale 6, allora eseguirò l'istruzione successiva, che è result uguale n, che vale 4, per il valore precedente di result, che valeva 6, quindi il risultato sarà 24, e ritorno 24. Ok? Quindi cosa ho detto? Ho detto che se RF di 3 funziona correttamente, allora RF di 4 funziona cioè mi ha calcolato il risultato giusto e l'ho visto passo passo adesso la complicazione è che RF di 3 a sua volta non è una funzione qualsiasi che mi restituisce il fattore di 3 ma è di nuovo sempre la mia stessa funzione allora cosa farà questa RF di 3? Eh, allora se io calcolo RF di 3 se adesso vado a vedere dentro cosa succede lei farà eh, innanzitutto result uguale RF di 2 e aspetterà che rf di 2 restituisca il risultato. Quindi in pratica se noi siamo arrivati a questo punto, se andassimo avanti passo passo, vedremo che qualcuno mi ha chiamato la funzione rf col parametro 4. Questa funzione chiamerà rf col parametro 3. Ok, allora attiviamo la funzione rf col parametro 3, e vediamo che come prima cosa questa funzione chiamerà rf col parametro 2. E Allora da un'altra parte ci sarà una chiamata di rf col parametro 2, che chiamerà result uguale rf col parametro 1. E il codice sarà qui, fermo in esecuzione in questo punto, in attesa che la funzione rf di 1 venga calcolata, dopodiché verrà restituito rf di 2, quando rf di 2 ritorna, ritorna qua, eh, calcola il risultato, poi farà ancora delle operazioni, Dopodiché restituirà RF di 3 che finalmente tornerà sopra. Quindi quello che prima abbiamo detto, facciamo un atto di fede, pensiamo che RF di 3 calcoli qualcosa di giusto. In realtà sì va bene, ma se andiamo a vedere dentro, RF di 3 non può ritornare, non può calcolare il risultato fino a quando RF di 2 non ha calcolato il risultato. RF di 2 chiamerà eh, nuovamente RF di 1 e quindi non potrà ritornare il risultato fino a quando RF di 1 non avrà eh, essa stessa fornito un risultato. E chiaramente Rf di 1 è molto facile e eh no, c'è ancora 0, quindi avrò ancora, me lo scrivo qua, Rf di 1 che calcolerà result uguale Rf di 0 dopodiché Rf di 0 finalmente cade nel caso terminale in cui fa return 1. Chiaramente quando n è uguale a 0 ricado nel caso terminale e quindi restituisco questo famoso 1. Allora, quando RF di 0 viene eseguita e ritorna 1, questo risultato RF di 0 vale 1 e quindi posso ritornare a brevio che cosa? n che valeva 1 per il risultato precedente che valeva 1, cioè 1. E allora una volta che ho fatto questo posso tornare, la, la chiamata RF di 1 è terminata. Posso tornare alla chiamata RF di 2 che stava aspettando il risultato di RF di 1, la quale calcolerà e ritornerà che cosa? il risultato di eh, n che è 2 moltiplicato RF di 1 che è 1. Quindi il risultato di questo sarà 2. Finalmente RF di 2 termina e quindi posso tornare in questo punto in cui stavo aspettando che RF di 2 terminasse. E avrò, eh, dovrò ritornare cosa? 3, che è il valore di n, moltiplicato 2, che è il valore di RF di 2, cioè 6. E 6 è proprio il valore che avevamo prima, eh, ipotizzato che RF di t fosse in grado di ritornare. Quindi ogni volta una funzione, quando chiama se stessa, è come se eh, aprisse un nuovo ambito, un nuovo ambito, questo ambito qua in cui viene calcolato il RF di 3 è separato da questo ambito in cui viene calcolato il RF di 2 che è separato da quest'altro ambito, in ciascuno di questi ambiti c'è un valore di n diverso, c'è un valore di result diverso, quindi tutti i parametri della funzione e tutte le variabili locali in ogni chiamata ricorsiva sono diverse, cioè ciascuna chiamata della funzione ha una copia propria, privata, di queste variabili, degli argomenti della funzione e delle variabili locali. Okay? Noi siamo abituati, quando io chiamo una funzione questa si prende le sue variabili, però noi siamo abituati normalmente che una funzione la chiamo una sola volta, poi aspetto che ritorni, poi ne chiamerò un'altra e così via. Qui invece la stessa funzione viene chiamata più volte. Ecco, tutte queste varie chiamate sono tutte indipendenti l'una dall'altra nel senso indipendente, nel senso che ciascuna ha i propri valori, quindi non dobbiamo confonderci quanto vale n, e non so, dipende di quale funzione stiamo chiamando, parlando di rf di 4, 3, 2, 1, quale chiamata se ci stiamo riferendo. Quindi mentalmente noi dobbiamo abituarci a vedere una funzione, ma di fatto immaginarcela stratificata, no? con uno stack di tante chiamate una sull'altra, la più recente sarà quella relativa al problema più piccolo, la più anziana, cioè la prima chiamata, è quella relativa al problema originario, che poi ovviamente sappiamo che il risultato fa 24. Questo, per carità, è un problema semplicissimo, noi non, non risolveremo mai se dovessimo calcolare un fattoriale in questo modo ricorsivo, perché basta, basta un ciclo fuori in cui facciamo le moltiplicazioni, ovviamente. Però, ehm, in generale, eh, il ragionamento che faremo è lo stesso. È un ragionamento di tipo divide-timpera, come dicevamo prima, perché prende un problema complesso, grande, lo divide in problemi più piccoli, no? con queste due caratteristiche dicevamo, simile a quello di partenza, ma più piccolo. Quindi ho fatto questa operazione di scomposizione di un problema. Poi risolvo il problema più piccolo, delegando, chi? delegando una copia di me stesso, quindi ricorsivamente, una copia della mia stessa funzione che debba risolvere il problema. E poi, però attenzione, una volta che ho risolto il sottoproblema, non ho finito, perché a me hanno chiesto di risolvere il problema originario. Quindi dopo che ho risolto il sottoproblema, devo in qualche modo ricombinare la soluzione del sottoproblema, chiamiamola soluzione parziale, per ottenere con altre informazioni, magari altre combinazioni, eh, altre soluzioni di altri problemi parziali, eh, per ottenere la, eh, la, la, la risposta al problema originale. Cioè qua, dopo che ho finito la chiamata ricorsiva, Devo ancora fare una moltiplicazione, cioè il risultato del sottoproblema non è da solo il risultato del mio problema. Il risultato di RF di 2 non è il risultato di RF di 3. Devo fare un'operazione che prende il risultato calcolato per il sottoproblema e lo trasformi nel risultato del problema più, più grande, diciamo così, che sto cercando di affrontare. Questo è il fattoriale è un caso molto particolare. Eh, di solito quando io devo spezzare un problema lo spezzerò non in un sottoproblema più piccolo ma lo spezzerò in 2, 3, 4 n sottoproblemi più piccoli quindi non è detto che ce ne sia un solo sottoproblema per ogni chiamata ma questo lo vedremo concettualmente non cambia nulla ma poi praticamente significa che avrò tante piccole soluzioni e dovrò in qualche modo metterle insieme e ricombinarle questo è un altro passo importante quindi eh, questo è un altro modo di ridefinire la ricorsione, quindi prendi un problema P, lo dividi in tanti sottoproblemi Q, Q1, Q2, Q3, Q4, eh, più semplici e dello stesso tipo. Questi sono i due, due ingredienti chiave. Risolvi ciascuno di questi QI e eh, risolvi ciascuno di questi QI può voler dire usa lo stesso metodo che avevi chiamato per cercare di risolvere il problema originario. E qui ci sta la ricorsione. E poi unisci le soluzioni. Questo passo di unire non ce lo dobbiamo dimenticare, sembra, ci concentriamo tanto sulla ricorsione, ma poi eh, dobbiamo ricordarci anche di, di unire soluzioni. Eh, Questa è l'idea generale. Eh, questo meccanismo che cosa ci permette di fare? Ci permette di fatto di esplorare tutte le possibili soluzioni a un determinato problema. Eh, se mi dicono guarda, che tu devi trovare, che ne so, facciamo un esempio di un problema che non riusciamo mai a risolvere: no? eh, una mossa da giocare nel gioco degli scacchi, allora quello che devi fare è trovare qual è la prossima mossa migliore, e quindi sono tante possibilità, ma dietro ciascuna di queste possibilità devi trovare qual è la contromossa migliore che il tuo avversario potrebbe fare. E quindi per trovare la mossa migliore, la prima mossa migliore, devi sapere qual è la seconda mossa migliore. E per sapere quale, quale sia la migliore tra le seconde mosse, dovrai almeno sapere qual è la terza mossa che viene fatta e così via. E allora ho un meccanismo generale che mi permette di esplorare l'albero di tutte le mosse possibili. Adesso non lo faremo mai negli scacchi, perché questo albero cresce vertiginosamente in fretta, e quindi non ce la faremo mai, diciamo così, a gestire problemi di questa complessità. Però l'idea c'è. No? Eh, dobbiamo trovare tutte le combinazioni di elementi dobbiamo trovare tutte le permutazioni di elementi, dobbiamo trovare tutti i cammini possibili, ecco sono tutti problemi in cui sappiamo come deve essere fatta una soluzione e vogliamo provarle tutte per trovare quale sia quella migliore o quella che soddisfa un certo criterio quindi il meccanismo ricorsivo eh, spesso viene usato proprio come meccanismo per gener generativo no? per generare tante soluzioni possibili Così poi le vado a vedere una a una e vedo qual è quella migliore. A livello di codice ehm, ci daremo uno schema che è praticamente sempre questo, una variante di questo, no? per impostarlo. Adesso qui sto cercando di generalizzare non solamente il fattoriale, ma in generale a livello di codice, questa idea del dividi e conquista, questa idea di esplora e sottoproblemi, come la implemento? Allora supponiamo che la nostra procedura ricorsiva sia questa qua, risolvi, no? questo solve, che riceve come parametro un problema. Quindi il chiamante qua ci dice, senti io ho un problema, tu risolvilo e dammi la soluzione. Eh bravo te, proviamoci. Allora la mia procedura risolvi, cosa fa? Beh implementa la strategia che abbiamo detto, divide il problema originario in tanti sottoproblemi, io qua banalmente ho detto facciamo finta di avere una lista di sottoproblemi. Okay? Poi molto spesso questa lista non sarà mai esplicita ma sarà dentro un ciclo no, che, in cui vengono generati. Ma questo ci, lo vedremo esempio per esempio, caso per caso. Questo no, diciamo così, è uno schema generale ma poi in ogni caso dovremo capire come è rappresentato, come è codificato il problema, eh, agli, proprio a livello di variabili. E quindi ho, ho questi sottoproblemi, ne prendo uno per volta ciascun sottoproblema, il sottoproblema 0, il sottoproblema 1, il sottoproblema 2 e così via, ne prendo uno per volta. Ciascuno di questi lo risolvo. Come? Chiamando la funzione che è capace a risolvere quel tipo di problemi. Questa funzione, guarda caso, sono sempre io. Però qua sta l'idea della ricorsione. Io delego a qualcun altro di risolvere un problema e questo qualcun altro sono sempre io, o meglio una copia di me stesso, che viene messa un po' più in là, che avrà le sue variabili, avrà il suo scopo, eccetera, eccetera. Questa copia di me stesso risolverà il problema e io in questo momento devo fermarmi qua, no? devo dire ok, io so che questa funzione risolve il problema, come lo faccia per il momento non mi interessa, io poi lo so che per farlo lei a sua volta... Lo, lo decomporrà ulteriormente e poi richiamerà di nuovo solve che poi lo decomporrà però se, se ci penso in questo momento mi perdo, non ci capisco più niente allora quando io sto risolvendo un problema a un certo livello chiamo la procedura di risoluzione la procedura ricorsiva a livello successivo fidandomi che questa funzioni ok? io sto dicendo se mi posso fidare che questa funziona con un problema di dimensione 5 allora io so risolvere un problema di dimensione 6 punto poi sarà il problema di quella di dimensione 5 che dice beh io se posso fidarmi che questa è in grado di risolvere un problema di dimensione 4 allora io saprò risolvere quello di dimensione 5 però dobbiamo sempre solo vedere una fetta per volta altrimenti non riusciamo a capirci più nulla quindi noi quando implementiamo una risoluzione per un certo problema, supponiamo che questa funzione di risoluzione per il problema più piccolo funzioni, punto, ci penserà lei. L'importante, fondamentale, è che io passi a questa, a questa funzione, che posso sempre io, sempre la stessa, ma facciamo finta di no, un problema che sia più piccolo del mio, in modo che ad ogni chiamata il lavoro si semplifichi, perché altrimenti se il, lavoro, se il problema rimane sempre della stessa dimensione, allora sì sì che va davanti all'infinito. Ok. E quindi chiediamo a quest'altra funzione, che sono sempre io, di risolvere ciascuno i sottoproblemi. Eh, qui sono dentro un for perché se ho 10 sottoproblemi ovviamente questa chiamata andrà fatta 10 volte su ciascuno dei 10 sottoproblemi. Poi che cosa sono questi sottoproblemi lo, lo vediamo attraverso gli esempi. Eh. E alla fine quindi avrò tante sottosoluzioni, tante soluzioni parziali, io ho fatto finta di metterle in un array, eh, e queste soluzioni in qualche modo vengono ricombinate per trovare la soluzione originaria che posso restituire al mio, al mio chiamante. Okay, quindi questo ultimo passo, tra virgolette, è facile, nel senso che ho tutte le varie soluzioni parziali e in qualche modo le metto insieme, e come le metto insieme dipende chiaramente dal problema che sto risolvendo. Quindi ho due passi locali, cioè prendi un problema e dividilo, e prendi le soluzioni e ricombinale. Questo lo devo fare nel mio codice. E poi ho un passo ricorsivo che è, una volta che hai sotto problemi, chiama la procedura di risoluzione, chiama la procedura ricorsiva per ottenere le sottosoluzioni. Questi tre ingredienti ci sono sempre. Dividi un problema, quindi trova come fare decomporre un problema, uno o più problemi più semplici. Risolvilo e ricombina le soluzioni ovviamente tutto il lavoro viene fatto qua nel risolvi ma noi non ce ne accorgiamo perché il risolvi viene fatto in un'altra coppia di noi stessi okay? ciò, che, ciò di cui ci dobbiamo preoccupare noi soprattutto è di come fare a dividere e come fare a ricombinare le soluzioni nel nostro codice ehm, adesso definiremo poi ci servirà più avanti ma la prossima settimana eh, che quando abbiamo questa divisione abbiamo il problema originario che viene diviso in tanti sottoproblemi chiameremo A il numero di sottoproblemi in cui viene diviso e ciascuno di questi problemi è B volte più piccolo del problema originario Ok? Eh, possiamo dire che se io divido un problema esattamente in due avrò due sottoproblemi ciascuno dei quali due volte più piccolo però magari non sempre riesco a dividere esattamente a metà, e quindi magari avrò due sottoproblemi, ciascuno dei quali è solo una volta e mezza più piccola. Mm? Oppure avrò tre sottoproblemi, ciascuno dei quali è la metà di quello di partenza. Oppure avrò n-1 problemi, eh, ciascuno dei quali è n-1 volte, volte più piccolo di quello di, di, di partenza. Mm? L'importante è che eh, questo. B, eh, il numero di, la dimensione dei sottoproblemi sia maggiore di 1, quindi sia più piccolo. E allora così si converge. Si convergerà più o meno rapidamente, chiaramente a seconda del rapporto tra A e B. E noi abbiamo fatto nel laboratorio scorso la ricerca dicotomica. La ricerca dicotomica può essere impostata in questo modo: in cui tu dici che ogni volta che ho un vettore, andando a leggere il valore medio, è quindi un'operazione di divisione questa di fatto leggo il loro medio e divido il vettore in due. E quindi in quel caso ho un sottoproblema, certo perché delle due metà di vettore una non la guardo neppure e l'altra la considero, di due volte più piccolo di quello originale. Quindi in quel caso si sarebbe potuto implementare alla ricerca dicotomica anche con un meccanismo ricorsivo, dove vedevo che ad ogni, ad ogni livello io avevo un sottoproblema certo solo, cioè dato il vettore di 100, il sottoproblema certo è analizzare un vettore di 50, e il sottoproblema, a sua volta, ha una difficoltà esattamente a metà di quella di partenza, questo è il caso ideale, che ti dà un tempo di risoluzione di tipo logaritmico. Non sempre siamo così fortunati, anzi. Però dobbiamo ricordarci, attenzione, che l'algoritmo ricorsivo, così come l'abbiamo scritto, non può funzionare perché andrebbe avanti all'infinito. Noi dobbiamo garantire la terminazione e quindi dobbiamo riuscire a inventarci, per ogni tipo di problema ricorsivo, una condizione di terminazione, almeno una. Okay? Una condizione di determinazione che chiamata dopo chiamata, dopo chiamata, dopo chiamata, annidata una dentro l'altra, a un certo punto c'è una chiamata che dice: Oh, ma guarda, questo problema è talmente semplice che non c'è bisogno di a sua volta decomporlo in altri sottoproblemi. Of 0 fattoriale fa 1 per definizione. Eh, un vettore di un elemento, se sto cercando, facendo la ricerca dicotomica, o vale quell'elemento che stavo cercando o non lo è non devo fare altri da ancora dividerlo, ce n'è uno solo, lui è, o è lui o non è lui. Okay? Quindi arriverò sempre a un caso in cui il problema è abbastanza piccolo, ad esempio avrò un elemento no, nell'insieme, o addirittura in alcuni casi zero elementi, non ho più niente da fare, e lì mi fermo chiaramente. Eh, oppure magari il problema è piccolo e uso un metodo diverso rispetto alla ricorsione. Vi ricordate quando facevate l'algebra lineare, no? dovevate calcolare i determinanti delle matrici? Allora, il determinante della matrice 5x5 si calcola, eh, beh, scelgo una riga della matrice, moltiplico ciascun valore di questa, di questa riga per il determinante della matrice ridotta che si otteneva cancellando la riga alla colonna. Eh, scusate se vi scavo eh, nei ricordi dolorosi del passato. Ehm allora in questo caso per calcolare il determinante 5x5 devo essere capace a calcolare ricorsivamente il determinante 4x4 e a sua volta per ciascuno di questi determinanti 4x4 devo essere capace a calcolare il determinante 3x3 e così via. Però magari il 2x2 non applico questo metodo, sì funzionerebbe anche, mi sarebbe eccessivamente complicato per fare calcolare il determinante di una matrice 2x2 basta semplicemente moltiplicare le diagonali tra di loro e sottrarre il valore. Quindi in questo caso non arrivo a un problema che sia collassato in una matrice 1x1 o 0x0, mi fermo prima quando il problema è abbastanza semplice da poter essere risolto con i metodi diversi dalla ricorsione. Cioè io quel 2x2 lo so risolvere a mano, okay. quello 8x8 no, e allora applicherò un metodo ricorsivo che mi permette di Decomporre con tanta fatica, con tanta ramificazione di alternative, un 8x8 in 7x7, poi 6x6, poi eccetera, eccetera, fino a quando non troverò il 2x2 che so risolvere. Quindi è un metodo di riduzione di un problema non noto a un problema noto, a una soluzione nota. Quindi di fatto i casi terminali sono di questo tipo. O lo vedo a occhio, perché il problema praticamente si è esaurito oppure lo so risolvere in un modo diverso e che non richiede appunto chiamate ricorsive quindi questo dobbiamo sempre farlo e quindi rispetto al codice di prima questa slide è uguale a quella di prima con in più eh, ho aggiunto un pezzo davanti quindi la parte sotto questa qua due recursion è esattamente la stessa eh, la parte sopra l'ho aggiunta prima vedete che qua c'è un, un else bloccante qui prima di fare tutto il l'approccio diciamo ricorsivo dividi, risolvi e combina prima controllo se il problema sia sufficientemente piccolo da poter essere risolto senza ricorrere alla ricorsione Quindi dico il problema è banale se il problema è banale lo risolvo senza scomodare il meccanismo della ricorsione se il problema non è banale vabbè allora eh, dovrò eseguire la ricorsione e, e, e ricondurmi ad altri sottoproblemi quindi io devo essere ah, sicuro di ricordarmi di pensare a dei casi particolari e essere sicuro di arrivarci a questi casi particolari. No? Eh, ci, sono sicuro di arrivarci ovviamente se, ehm, ehm, se il, effettivamente con l'operazione di divide il problema diventa sempre più piccolo fino a quando davvero trovo un problema che so risolvere sopra. Quindi devo garantire di arrivarci prima o poi nella condizione di terminazione e non luparmi mai in, un, in una, in una ricorsione infinita. Quindi in realtà prima avevo detto che avevamo tre passi dividi eh, dividi, bah, dividi, ricorsione e combina. In realtà ce n'è un quarto che è altrettanto importante, caso terminale. Caso terminale vuol dire capire se sono in un caso terminale e allora a questo punto come lo risolvo in questo caso. Questo codice è codice normale, il codice non ricorsivo. Allora c'è una domanda di Manuel nella chat che mi chiede perché risolviamo tutti i problemi i sottoproblemi insieme se poi ogni sottoproblema avrà magari dei sottoproblemi comuni a quello di livello superiore e poi fai l'esempio delle matrici allora sì quello che dici tu è vero nel senso che c'è il rischio che quando io trovo un sottoproblema che ho ottenuto attraverso un sottoproblema precedente questo sottoproblema sia identico a un altro sottoproblema che avevo già risolto da un'altra parte questo è possibile e facendo in questo modo come stiamo facendo di eh, fatto risolviamo tante volte lo stesso, stesso sottoproblema, sotto quindi questo è un problema di efficienza chiaramente, e allora ci sono eh, due modi no, per, per cercare di evitarlo. Uno è cambiare il metodo di decomposizione in modo da cercare di arrivare a dei sottoproblemi che siano sempre diversi, quindi riconoscere che magari non stiamo decomponendo nel modo giusto, non sempre si può fare. L'altro è quello di, in qualche modo, salvarsi il risultato dei sottoproblemi okay? e quindi dire qua, qua in mezzo, se l'ho già visto, allora conosco return la, la soluzione, return della soluzione che ho già visto. Cioè di fatto mi faccio una sorta di tabella di hash che eh, si ricorda tutte le, tutti i problemi che ho, che ho già affrontato e tutte le soluzioni che ho ritornato. Allora prima di fare il lavoro vero vado a vedere per caso questo problema già, la soluzione di questo problema già la conosco, se sì ce l'ho in questa tabella... No? Si chiama programmazione dinamica, questa, questa tecnica, in cui uno man mano che va avanti si salva da parte dei risultati parziali con la speranza di poterli ri riutilizzare più avanti. Quindi in alcuni casi si può fare. Però non cambia la struttura generale. Okay? Um, il bello della ricorsione è che è complicata da capire, ma ha una struttura molto semplice, molto lineare, cioè brutta forza, vado giù, divido ed, ed eseguo. Poi per rendere efficiente si possono aggiungere tutta una serie di miglioramenti Uh, appunto quello di evitare di scendere sotto problemi già visti, quello magari di cercare di risolvere prima sotto problemi più facili e dopo quelli più difficili, insomma c'è tutta una serie di euristiche che chiaramente si aggiungono rispetto a questo scheletro base mm? uh, l'importante dobbiamo porci sempre e separare bene due problemi la correttezza dall'efficienza prima lo faccio corretto lo faccio funzionare semplice ma giusto semplice come codice magari meno efficiente ma la, questa è la mia prima priorità faccio in modo che l'algoritmo calcoli la soluzione Ok. poi quando mi accorgo che questo algoritmo fosse eventualmente troppo lento per me cerco di capire come ottimizzarlo e allora vado a capire quali sono i punti in cui sto sprecando i diciamo calcoli come, come quello che eh, ci accennava Manuel tipo dei sottoproblemi possono essere eh, eh, ripetuti e questo esempio è tutt'altro che che è accademico, fatemi prendere un esempio che ho più avanti, noi abbiamo visto, eh, dove è andato, scusatemi, avevo un esempio, più avanti lo sto cercando nella slide che era quello di dicotomica, no? No, allora si vede che l'avevo tolto proprio perché non mi piaceva. No, eccolo, eccolo, eccolo qua. Noi abbiamo fatto, abbiamo visto i problemi scusate i problemi ehm, problemi del fattoriale ok? Allora uno può dire ah beh, allora ci sono altri, altri, altre formule matematiche in cui posso applicare la stessa, la stessa idea. No? Quindi ad esempio i numeri di Fibonacci Riconoscete? No? sono 0, 1, poi faccio 0 più 1, 1, 1 più 1, 2, 1 più 2, 3, 2 più 3, 5, 3 più 5, 8, 8 più 5, 13, e così via. Cioè ogni numero è uguale alla somma dei due precedenti. ok? Li posso definire così. Come ho detto, la definizione qual è? Ogni numero è uguale alla somma dei due precedenti. Quindi il numero successivo n più 1 uguale alla somma dell'ultimo e del penultimo numero. Questa sembra proprio la stessa eh, impostazione del problema che avevamo con il problema della ricorsione, dove ovviamente il caso terminale qua ce l'ho, ovviamente avendo, dovendo andare dietro le due posizioni, dovrò specificare i primi due valori che sono 0 e 1. Allora posso fare una, una funzione ricorsiva uguale a quella che abbiamo prima impostato sulla, eh, sul fattoriale. Quindi, casi particolari, se è 0, se è 1, so già quanto vale per definizione, altrimenti calcolerò il Fibonacci del precedente e di quello prima ancora. E poi faccio la somma di questi due valori. Okay? E quindi questo è, è giusto, mi calcola il valore giusto. Quindi per calcolare Fibonacci di 5, mi calcolerò separatamente due sottoproblemi, Fibonacci di 3 e Fibonacci di 4 e ehm, basta e poi faccio la somma punto per calcolare Fibonacci di, di 3 cosa devo fare? beh, per calcolare Fibonacci di 3 calcolerò Fibonacci di 1 e Fibonacci di 2 e poi farò la somma punto per calcolare Fibonacci di 1 sono nel caso terminale quindi non faccio ricorsione per calcolare Fibonacci di 2 calcolerò Fibonacci di 0 più, più, e eh, Fibonacci di 1 e poi farò la somma Ovviamente sia qua che qua mi troverò in un caso terminale. Ehm, e va bene. Se vado avanti però nel ramo destro, per calcolare fibonacci di 4, devo calcolare fibonacci di 3 e fibonacci di 2, per definizione. Però se guardate tutto questo ramo qua, fa del lavoro, fa un calcolo che è esattamente uguale a questo. Questi due sono uguali. Allora, se non me ne accorgo che sono uguali, se non ci penso che sono uguali, farò il lavoro due volte. Se invece mi accorgo che sono uguali, allora posso dire, ma guarda, tutto questo ramo qua non serve perché questo qui faceva già, eh, dunque, 0 più 1 fa 2, 2 più 1 fa 3. E quindi dico, questo qua vale 3, senza più rifare il calcolo. Ma non solo, questo ramo qua, ad esempio, più una di 2 è uguale a questo ramo qua sotto che era uguale in realtà già a questo quindi io ritrovo nel fare la ricorsione come diceva Manuel dei sottoproblemi che guarda caso sono una coppia identica del problema di partenza se io non riconosco questa, eh, questa similitudine rischio di fare una quantità di lavoro spropositato infatti non consiglierei a nessuno di risolvere il problema di fibonacci in modo ricorsivo Molto meglio fare una, un loop semplicemente in cui in un array vado a sommare ogni volta i due valori precedenti, non ci verrebbe mai in mente. Quindi ci sono dei problemi che nonostante la formulazione matematica si presti ad essere vista in modo eh, ricorsivo, non, danno, non forniscono una soluzione eh, efficiente se implementata in modo ricorsivo, perché qua di fatto di, dividiamo ogni sottoproblema in due problemi, Due, ciascuno dei quali è, è praticamente grosso come quello di prima, e poi sono in realtà molto simili tra di loro. Allora non è questa soluzione è esatta, è corretta, calcola il valore corretto, ma lo calcola con un'efficienza troppo bassa, con, una, con un tempo di esecuzione veramente eh, che cresce esponenzialmente. Poi impareremo la prossima volta a calcolare anche que questi tempi di esecuzione. Okay? capire la complessità di procedure ricorsive di questo genere, per poi riuscire a evitare i casi in cui la complessità sia troppo elevata, sia ingestibile. Okay? Ehm, quindi questo è effettivamente è un problema reale. Torniamo noi dove eravamo rimasti. Qua. Eravamo rimasti a questo codice che è il nostro scheletro di riferimento. Adesso qui lo possiamo chiamare in modi diversi, ma magari ci, ci, ci torniamo dopo. Allora, eh, per fare degli esempi pratici, eh, noi ci dotiamo di uno schema molto semplice, che però ci guiderà un pochino nel ragionamento, no? ci aiuta a fare il ragionamento. Eh, perché Dato un problema, e dico, magari questo problema va risolto in modo ricorsivo, eh, come faccio a spezzare no, l'analisi del problema per riuscire ad arrivare poi a implementare l'algoritmo? No? Quindi la prima domanda è, è quella più importante, cioè come imposto in generale la ricorsione? È una domanda un po' vaga, però eh, mi sta chiedendo, pensa un attimo a come impostarlo, a come dividerlo, no? a come spezzare i vari problemi. A quali sono questi problemi, questi sottoproblemi? Sono bei termini, no? Ci hanno riempiti la bocca, divide conquista, Giulio Cesare, eccetera, eccetera, ma va bene, un po' in pratica. Io devo calcolare, che ne so, i lanci dei dadi, oppure devo calcolare le mosse del monopoli, oppure devo calcolare la catena del domino. Eh, ok, ok. Se è un problema pratico da risolvere, eh, devo trovare una parola sul crucipuzzle per dire. Eh, allora, questo è il mio problema, come faccio a trovare sottoproblemi? Quali sono? Come vengono fatti? Allora questa è la prima domanda, no? darci un'idea. Questa ricorsione, per aiutarci a, a capire come impostarla, ovviamente dobbiamo sempre pensare a livelli. Cioè ho un problema di un certo livello, ho un sottoproblema di livello successivo o inferiore. E un altro sottoproblema sotto e così via. Allora che cosa sono questi livelli? La lunghezza della sequenza, il numero di mosse... Uh, il numero di, vicini, di elementi vicini che sto analizzando eccetera eccetera no? e questo livello è un valore che mi dice quanto sto andando avanti quanto sto andando avanti nel costruire una cosiddetta soluzione parziale cioè man mano che vado avanti troverò, aggiungerò dei pezzettini di soluzioni parziali fino a quando non arriverò alla soluzione totale la ricorsione è bella perché mi dà un metodo costruttivo di trovare una soluzione. Non è un metodo matematico perché mi dice alla fine la soluzione esiste. Ma eh, nel lavorare, in ogni chiamata ricorsiva, aggiungi un ingrediente che, nel caso quando arriverò nel caso terminale, avrà completato la ricetta, avrà completato la soluzione del problema eh, a meno della ricombinazione che faccio tornando indietro. Quindi in pratica, eh, le domande che ci faremo sono queste. Se sono in un determinato livello corrente, se sono in determinato livello, come faccio a generare tutte le soluzioni del livello successivo? Per ora segniamoci queste domande, poi le riper ripercorriamo su degli esempi concreti. Ok. Eh... Quindi questa è la domanda principale, cioè come faccio a impostare la ricorsione? Cioè la parte generativa, ricordate che c'è dividi, solve e ricombina. Solve è facile, perché è sempre lui, basta chiamare me stesso. Dividi è la parte difficile, la parte creativa, devo inventarmi come dividerlo, ok? Quindi questa è la domanda. E per, cap per capirlo più semplicemente, devo sempre mettermi, ricordavate, tra un livello e quello successivo. Non devo andare a guardare sotto cosa succede, se no mi perdo. Quindi se io mi hanno dato un problema di dimensione 3, come faccio a risolvere il problema, a ricondurre un problema di dimensione 2? Nel caso della matrice, ricordate è il determinante, e vado a fare le, le ridotte e ciascuna di queste sarà un sottoproblema. Eh? Dopodiché, eh, la procedura ricorsiva mi calcolerà delle soluzioni, e queste soluzioni possono essere o delle soluzioni cosiddette parziali, cioè soluzioni che devono ancora essere raffinate. Ricombinate o ancora, diciamo, fare, ancora chiamate ricorsive, eccetera, o magari sono già soluzioni complete. Se io ho un problema di ricerca, pensate alla ricerca dicotomica, per farla semplice, io so che un vettore da 1000 elementi deve essere diviso eh, 10 volte, no? 2 a 10 fa 1024. Ok, e quindi imposterò una ricorsione che so che avrà 10 livelli: al primo livello ho il vettore, al secondo livello avrò metà del vettore, al terzo livello avrò un quarto del vettore, e così via. Ma se io al secondo passo già trovo l'elemento, perché sono stato fortunato, eh, mi posso fermare. Non sono obbligato ad andare fino in fondo nella ricorsione, fino a trovare il vettore di dimensione 0, dire che l'elemento non c'è, oppure quello di dimensione 1 per dire ti ho trovato. Ti ho già trovato prima. Quindi ci sono dei casi in cui la soluzione la, pot la potrai anche trovare prima di arrivare fino in fondo. Okay? E poi c'è un altro problema pratico. Eh dell'avvio della ricorsione stessa noi avevamo scritto eh, cioè dicendo ok c'è qualcuno era qua, qualcuno chiama il metodo solve eh, ci accorgeremo che in realtà il metodo solve ha bisogno di una certa serie di parametri per poter lavorare e quindi qualcuno gli deve preparare questi parametri okay? quindi l'avvio, la creazione l'impostazione delle strutture dati che descrivono il problema generale nel caso del fattoriale era semplicemente un numero n quindi non c'era bisogno di fare nulla però visto che avrò poi delle liste delle strutture dati, eh, avrò modo, dovrò prepararle correttamente per poter avviare la ricorsione. Ma questi sono problemi più pratici, proprio di codice. E poi avrò, eh, dovrò capire come rappresentare il problema in Java, nelle sue strutture dati, e la soluzione, sempre nelle strutture dati Java. e questo chiaramente dipende tantissimo dal tipo di problema che sto risolvendo molto spesso ci troveremo ad avere una lista di elementi in cui via via cerchiamo di aggiungere ogni volta che andiamo avanti una ricorsione okay? noi avremo una ricorsione in cui diciamo che partiamo dal livello 0 poi la prima chiamata sarà al livello 1, la seconda chiamata sarà al livello 2 la terza chiamata sarà al livello 3 e ad ogni livello nuovo aggiungiamo pezzettini alla soluzione che stiamo costruendo quindi una struttura dati in cui andiamo ad accumulare le parti della soluzione, le soluzioni parziali, in modo che quando arriveremo al caso terminale avremo la soluzione completa. Chiaro che qua dobbiamo inventarci, magari saranno delle array list in cui aggiungo degli elementi o altri tipi di strutture dati, una mappa in cui faccio put oppure cancello, metto e tolgo degli elementi e così via. E ovviamente poi, ma di nuovo questa slide qua si capisce meno delle altre fino a quando non entriamo nel codice eh, il fatto che possono esserci delle soluzioni che non sono valide okay? eh, pensate ad esempio al movimento di un pezzo su una scacchiera un pezzo si può magari muovere in una griglia su quattro direzioni diverse ok ma però magari c'è una mossa che eh, è vietata perché magari in questa posizione c'è già un altro pezzo e quindi questa soluzione possibile non è valida, oppure va fuori dalla scacchiera, oppure sarebbe sotto scacco per dire verrebbe mangiata un altro pezzo quindi è una soluzione che non è accettabile, non è possibile, non è permessa. Okay? Quindi non è detto che tutte le soluzioni che posso generare siano tutte ugualmente valide, ce ne saranno alcune che sono da scartare. E scartare magari prima di essere arrivato fino in fondo alla soluzione beh que tutto questo ramo di soluzioni non mi interessa perché se mettessi quell'elemento lì non andrebbe bene okay? quindi se riesco, e questo è un grosso vantaggio se riesco a identificare il prima possibile che una soluzione parziale, un sottoproblema certo non è valido, non è risolubile perché viola qualche vincolo ecco io mi sono, posso bloccare lì la ricorsione e evitare di, di scendere diciamo così in tutte le possibili casistiche della soluzione di quel sottoproblema lì quindi eh, do, devo avere un metodo tra l'altro più veloce possibile più rapido possibile perché sono dentro una chiamata ricorsiva che viene chiamata un numero di volte se ci fate caso esponenziale perché ogni chiamata ne fa n altre e ogni sottochiamata ne fa a sua volta n-1 altre e così via quindi eh, il numero di chiamate totali tende ad essere esponenziale eh, e quindi eh, ogni operazione che faccio lì dentro co pes pesa, costa, no? anche un'operazione che sembra semplice, però se la faccio in modo poco efficiente, questa, questo piccolo rallentamento di microsecondi viene moltiplicato per 100.000 chiamate e comincia a pesarvi, no? quindi bisogna essere efficienti nell'implementare il codice all'interno della procedura ricorsiva. E quindi anche un check di validità dovrà essere fatto, nel modo più veloce possibile, ma soprattutto nel modo più efficace possibile per identificare i veri casi in cui posso fermare in anticipo la ricorsione. Però questo, se vogliamo, è un'aggiunta no, che possiamo fare dopo. Eh, prima ci accorgiamo che la soluzione non è accettabile, meglio è. Ma in ogni caso lo dobbiamo sempre verificare quando abbiamo di fronte la soluzione completa. Questo sì. Cioè, possiamo... Per assurdo accettare di andare avanti con dei problemi non validi, che violano le regole, ma quando poi arriverò al caso terminale, no, lì non posso più dire, ma sì, ma questa è la soluzione, ma magari non è valida. No, no, se non è valida, non è valida. Quindi sul caso terminale devo, se ho dei controlli di validità, li devo fare. Sui casi parziali, quindi su tutti i livelli intermedi, se riesco a farli sto guadagnando efficienza. E poi ci sono dei problemi, quando ho trovato finalmente una soluzione, Completa, quindi non devo più fare ricorsione perché ho la soluzione. Valida, perché ha verificato tutti i codici e tutti diciamo così, i criteri che doveva avere, allora cosa devo fare? Beh, la prima possibilità è: ne ho trovata una, mi fermo. Ricerca dicotomica: trovato l'elemento, mi fermo. Magari ce ne sono altri 5 elementi che soddisfano quel criterio, ma a me ne basta uno. E allora mi posso fermare alla prima, alla prima soluzione. Oppure ci sono degli altri, oppure, che ne so, devo risolvere il problema, che ne so, del, del cubo di Rubik, no? Quindi trovare trovare sequenza di mosse che mi risolve il cubo. Data una certa posizione di partenza, di sequenze di mosse possibili ce ne saranno tantissime. Ce ne saranno miliardi sbagliate e ce ne saranno qualche migliaio corrette. Allora, mi basta trovarne una di queste mosse, di queste sequenze di mosse le voglio calcolare tutte le voglio calcolare tutte e trovare qual è la quella più breve e questo dipende dal problema che ci hanno chiesto di risolvere quindi a volte basta trovare la prima soluzione a volte serve trovare la soluzione migliore quindi che minimizzi qualche, qualche metrica a volte invece serve trovare tutte le soluzioni perché magari le devo salvarle, le devo elencare. E quindi in questo caso andremo a modificare un pochino il modo in cui lavoriamo nel caso terminale. Quindi però questo è un problema che mi pongo solamente nel caso terminale. Perché a quel punto ho la soluzione e mi chiedono: Ok, ne hai trovata una, ti puoi fermare? Sì, ok. Oppure no, non posso fermarmi, devo andare avanti. Beh, allora per, prima di andare avanti me la salvo perché ho fatto un, un lavorone per trovare la soluzione. E adesso la voglio, eh, la voglio salvare da qualche parte non, che, non, la, non la voglio dimenticare e di andare avanti okay? ok, questo è un pochino la nostra, i nostri ragionamenti, le domande che ci faremo, che ci servono per eh, implementare la ricorsione seguendo questo scheletro no? quindi abbiamo una procedura ricorsiva qui entriamo più nel, nel concreto, nel pratico okay? che eh, beh, riceverà certi parametri che descrivono il, il problema che vogliamo risolvere. e eh, Però ci sarà sempre una variabile che per noi rappresenta il livello. No? Quanto siamo andati profondi nella ricorsione, quanto siamo andati avanti nella ricorsione. Siamo alla prima chiamata, alla seconda, alla terza, all'ultima. No? No? Quasi sempre ci servirà a sapere questo valore per sapere in quale punto, della, della procedura devo, in quale punto del problema devo lavorare. Dopodiché avrò eh, la condizione di terminazione, quindi fai qualcosa, con, controlla se sono nel caso terminale, in questo caso fai qualcosa, e poi avrò un ciclo for, un ciclo while che genera nuove soluzioni e fa la chiamata ricorsiva su queste nuove soluzioni. Quindi su questa nuova soluzione parziale andrà a finire in questi puntini e ovviamente questa chiamata ricorsiva sarà a livello più 1 questi sono gli elementi essenziali dopodiché vedete che in questo codice ci sono un altro paio di elementi uno è qua il filtro può darsi che la soluzione parziale che sto generando sia non valida e allora non devo fare la chiamata ricorsiva può darsi che questa soluzione parziale sia peggiore di un'altra soluzione che già conoscevo, se devo trovare un ottimo se devo trovare nel cubo di Rubik la soluzione eh, col numero minimo di mosse ho una soluzione che ho già trovata magari che, con, che risolve in 20 mosse e io, se io adesso sono già a livello 21 mi posso fermare perché vuol dire che tutte le sequenze che troverò da adesso in avanti avranno un numero di mosse più lungo rispetto a quella migliore che conoscevo quindi mi posso fermare quindi posso avere tutta una serie di condizioni che però vanno analizzate di caso in caso che mi permettono di dire non vale la pena di esplorare questa soluzione parziale. E quindi non faccio sta, questa chiamata. Chiaramente, ogni filtro che funziona avrà un guadagno esponenziale, diciamo così, sulla complessità. Ci sono, qui c'è anche codice che dicevo qua all'inizio, che ho, ho indicato all'inizio: ci sono magari delle operazioni da fare sempre, no? indipendentemente dal fatto che sia la condizione terminale oppure no. E vabbè, ma Questo lo vediamo negli esempi, eh, perché magari ci sono alcuni controlli da fare, sia che siamo nel caso normale, sia che siamo nel caso terminale. Qui ho fatto l'esempio del giochino di Razzle, eh, avete presente no? Quel, quell'app in cui devo trovare le parole all'interno di una griglia 4x4? Ecco, eh, Se io ho trovato una parola di tre lettere, ok, quindi magari sono a livello 3 e ho trovato una parola di tre lettere, Posso controllare, questa è una parola valida, cioè sta nel dizionario, sì o no. Ma questo non mi permette di dire che questo sia un caso terminale, perché magari questa parola può essere allungata in una da 4. Allora sia quella da 3 che quella da 4 contano. Okay? Sono due parole separate, due soluzioni separate, ma una è ottenuta allungando una precedente. Quindi vuol dire che sia nel caso terminale, cioè quando proprio non riesco più ad andare avanti sia nel caso intermedio, quando sto componendo la parola, può darsi che mi, devo, che mi debba salvare le parole buone che incontro. Allora questo è un esempio di un diciamo così, salva, salvarsi le soluzioni eh, che viene fatto comunque, sia nei casi terminali che nei casi intermedi. Ma come sempre dipende dai problemi. E poi eh, l'ultimo blocco di codice, qui ho chiamato backtracking, eh, dai, ho chiamato backtracking, che vuol dire rimetti le cose a posto, cioè fai un passo indietro. Eh, anche qua dipende un po' dalle strutture dati che usiamo, ma il concetto è semplice, nel senso che quando io faccio la chiamata ricorsiva, quando io faccio la chiamata ricorsiva, può darsi che io abbia aggiunto dei dati a una struttura dati, ho aggiunto una mossa alla sequenza delle mosse di Rubik, ho aggiunto una lettera alla parola che sto cercando su Razzle e così via. L'ho aggiunta a una lista, e poi però prima di provare la, la prossima soluzione parziale, il prossimo tentativo, questa soluzione parziale fatemelo chiamare anche tentativo, proviamo, le provo tutte, quali sono le cose che posso provare, posso provare questa, questa, questa, quest'altra, quando faccio un tentativo lo metto nella soluzione parziale, faccio ricorsione e poi dopo che sono tornato devo togliere dalla soluzione parziale quel tentativo che avevo fatto. Lo devo togliere perché poi alla prossima soluzione parziale dovrò fare un nuovo tentativo al posto di quello precedente, quindi devo mettere e togliere. Quindi se per caso nel fare ricorsione modifico qualche struttura dati, ecco, prima della fine di questo ciclo for, vedi che sono ancora dentro questo ciclo for, che analizza le varie soluzioni possibili, i vari tentativi possibili, devo rimettere le cose a posto in modo che l'iterazione successiva si vedano i dati corretti. Ok, questo dal punto di vista generale. E, e, e quindi se vogliamo come schema di ragionamento possiamo usarci o farci uno schema di questo genere. No? Eh, in queste, ci facciamo queste cinque domande e cerchiamo di scrivere il codice corrispondente a ciascuno di queste cinque no? queste A, B, C, D, E che ho messo nel, come commenti nel codice precedente, nello scherzo del codice precedente, eh, corrispondono a frammenti di codice diversi. Ecco, quando noi abbiamo riempito questi cinque frammenti di codice, abbiamo risolto il problema, abbiamo risolto la, la procedura ricorsiva che volevamo, che volevamo risolvere. Allora eh, proviamo con degli esempi, ok? Ad applicarlo. Allora prima, prima dell'intervallo. Ci dovrebbe stare questo primo esempio semplice, il più semplice, di trovare tutti gli anagrammi di una possibile parola. Okay? Qualcuno ti inserisce una parola, da non da tastiera ma diciamo così, nell'interfaccia grafica e, eh, e tu devi generare, stampare o generare una lista che contenga tutti i possibili permutazioni delle lettere di quella parola. Non li chiamo ancora anagrammi perché perché una parola sia un anagramma dovrebbe essere una, una permutazione delle lettere ma valida. Okay? Come vedete, che la maggior parte di queste permutazioni non danno nessuna parola valida, nessuna parola esistente. Quindi non sono parole. No? Beh, non, questo ce ne preoccuperemo dopo. Sappiamo che possiamo controllare in un dizionario se una parola esiste oppure no. Quindi. Il problema è generarle generiamo, dato una parola, tutti i possibili potenziali anagrammi, quindi tutte le possibili permutazioni di quella parola. Ok? Quindi questo è il primo esercizio ricorsivo che svolgeremo, nella sua versione più semplice. Poi eh, nella, tra qualche slide ci saranno alcuni suggerimenti su come renderlo più realistico. Allora, detto così... Eh, un pochino ci spaventa, nel senso che, vabbè, dog ha tre parole, pensate a una parola di dieci lettere, come fai a creare tutte le permutazioni di queste dieci lettere? Vista così, un po' spaventa perché ti dà la parola iniziale e la permutazione. E come fai a generarle tutte? Allora, eh, visto co così, dal, dal problema alla soluzione finale, effettivamente è complicato ma la ricorsione ci aiuta e ci dice senti ma tu non devi preoccuparti di risolvere tutto il problema in un botto solo fallo un pezzo per volta fallo una lettera per volta Ok? quindi tu hai un problema che è permuta le lettere D o G è una soluzione che contiene la parte di parola che hai già permutato all'inizio tu sei in un caso in cui hai queste tre lettere che devi mettere insieme e non hai ancora nulla della parola, del tuo risultato. Questa stringa vuota è una soluzione parziale. Non è ancora una soluzione, perché una soluzione deve essere fatta di tre lettere. Una permutazione, un anagramma deve essere fatto di tre lettere. Parziale, nel senso che, vabbè, cominciamo la stringa vuota e poi eventualmente aggiungiamo. Questo è il nostro livello zero, il nostro problema di partenza. So tutto il problema, il problema ce l'ho ancora completo, non so ancora niente della soluzione. Beh, so che dovrà essere una stringa di tre lettere, ma di questa stringa non conosco ancora nulla. A livello 0 sono messo così. O il problema completo, o la soluzione vuota. Dopodiché, la ricorsione cosa mi dice? Prendiamo il livello 1. Il livello 1 è potrebbe essere un modo di impostare la ricorsione e dire, ok, scegliamo ad ogni livello, una lettera da aggiungere alla soluzione parziale. Quindi il mio problema è composto da tre lettere, quindi potrei dire aggiungiamo la D, aggiungiamo la O, aggiungiamo la G. Cioè I sottoproblemi della permutazione di DOG sono, primo sottoproblema, trovare le permutazioni che iniziano con la D. Secondo sottoproblema, trovare le permutazioni che iniziano con la O. Terzo sottoproblema, trovare le permutazioni che iniziano con la G. E quindi posso fare questa chiamata ricorsiva a una procedura che riceve già una soluzione parziale, perché quando dico iniziano con la D sto già dando una proprietà della soluzione, non più del problema, e però ti passo un problema semplificato, perché ovviamente se la D l'ho già usata non sarà più parte della soluzione cioè scusate, del problema da analizzare quindi sono sceso di un livello e che cosa ho fatto? mentre al livello 0 avevo un problema di dimensione 3 e una soluzione di dimensione 0 al livello 1 ho un problema di dimensione 2 quindi il problema aveva dimensione 3 adesso qua dimensione 2 la soluzione aveva dimensione 0 adesso la soluzione è a dimensione 1 quindi mi sono avvicinato alla soluzione. Questa D, questa O, questa G sono quelle che chiamiamo soluzioni parziali. Un pezzo della soluzione che ho cominciato a costruire nel fare il passaggio ricorsivo. E questo OG, DG, DO, eccetera, sono della stessa natura. Cioè il problema che devo risolvere su questa seconda chiamata è lo, è lo stesso che devo risolvere prima. Prima dicevo, devi permutare queste lettere. Adesso dirò, devi permutare queste lettere è lo stesso problema e quindi posso chiamare la stessa procedura per risolverlo. A questo punto, se io mi eh, mettessi nei panni di questa chiamata ricorsiva, applicando lo stesso ragionamento, dirò ok, io ho un problema in cui devo permutare due lettere, allora lo divido in due sottoproblemi, quello che inizia con la O e quello che inizia con la G. O inizia ovviamente a valle della lettera che già avevo, che facevo già nella, nella soluzione parziale, quindi alla soluzione parziale, aggiungo la O, alla soluzione parziale aggiungo la G. E quindi mi creerò due sottoproblemi, uno in cui il problema è rappresentato semplicemente da G, l'altro in cui il problema è rappresentato semplicemente da O, permuta G, permuta O. E ciascuno di questi problemi riceverà in dote la soluzione parziale, nel primo caso ottenuta dalla soluzione parziale che avevo più la O, Nell'altro caso ottenuta dalla soluzione parziale più la G, quindi queste soluzioni parziali sono diverse e i problemi, da, i sottoproblemi da risolvere sono diversi. A questo punto rifaccio la stessa cosa, qui che cosa ho? Ho un problema in cui ho una soluzione parziale di dimensione 2, un, pro, un sottoproblema da risolvere di dimensione 1. Um, uno potrebbe dire, vabbè, se il problema è dimensione 1 basta che lo risolvi, ma tante volte non vale neanche la pena di prendersi questo caso particolare per riconoscere che sono un passo dalla soluzione. Facciamo, facciamolo questo passo in più, tanto il meccanismo è lo stesso. E allora eh, eh, riapplico la stessa regola e dico, va bene, visto che qui ho un problema di dimensione 1, genererò un sottoproblema in cui inizio ad aggiungere la G, provo ad aggiungere la G. Prova ad aggiungere la G significa che la mia soluzione parziale è il DO precedente più la G che ho aggiunto adesso. Quindi soluzione parziale di dimensione 3, problema di dimensione 0, perché a questo punto non mi sono più rimaste lettere da permutare. A questo punto sono nel caso terminale e posso mostrarti la soluzione. E ho finito, ho finito una delle soluzioni, mi ha dato DOG poi ovviamente ne ho provata una ma ciascuna procedura ricorsiva ciascuna chiamata da procedura ricorsiva dovrà eh, poi a sua volta provare le varie strade quindi questa procedura qua che aveva due figli prima ne prova uno poi prova l'altro e quando proverà l'altro arriverà a quest'altra soluzione e così via per tutti gli altri casi ok? e avrò un albero della ricorsione di questo genere. Questo è l'albero, un problema semplice così, questo è l'albero della ricorsione completo. Allora noi ci concentriamo anche per rispondere ad Alessandro, principalmente la difficoltà principale è quella di scendere una ricorsione. Parto dal problema, lo decompongo e arrivo a una soluzione. Okay? Poi però, una volta che ho trovato la soluzione, c'è il processo inverso, cioè quello in cui questa procedura ritorna al suo chiamante, questa ritorna al suo chiamante e quest'altra farà una seconda chiamata ricorsiva, okay? e proverà altre vie. Quindi in pratica quest'albero qui, fatemelo scrivere, viene visitato in questo modo, prima passo di qua, passo di qua, poi quando sono in fondo torno su, e da qua ripasso di qua, quando ho finito questo torno su, entro in questo ramo, entro giù, quando ho trovato questa soluzione torno indietro a provare un'altra alternativa quando ho trovato questo torno indietro a provare un'altra alternativa che qui non ne ho più altre alternative quindi andrò ad altre alternative del livello 1 e così via okay? questo è l'ordine con cui viene eseguito il codice ecco poniamoci il problema di questo caso qui in cui sono arrivato a questa soluzione ODG poi devo tornare indietro Guarda cosa succede alla soluzione parziale. Mentre scendo la soluzione parziale cresce, ovviamente. Quando torno indietro, questa soluzione parziale deve ripristinare il valore che aveva in precedenza. Ho provato a mettere la G, ok, mi ha dato una soluzione o no, non lo so, non mi interessa, ma quando devo provare poi a mettere un'altra lettera, quella G la devo poi togliere tornando indietro. E questo è cosiddetto backtracking. Quando faccio un tentativo, qui io dico aggiungo la D, e aggiungo la G, devo fare attenzione che questa G che aggiungo sia relativa alla O, O più G fanno OG, e la D che avevo messo la metto ma poi la tolgo, quindi l'operazione di backtracking significa se ho aggiunto, fatto OD per fare un tentativo, prima di provare il tentativo successivo, questa D che avevo messo va tolta, quindi vanno rimesse in modo pulito le strutture dati, in modo che quando provo un ramo separato non abbia dei pezzi di una soluzione che in realtà era di un ramo diverso. Ok, questa è una cosa che ci dobbiamo semplicemente ricordare di fare, se io aggiungo una, un carattere, una stringa, poi lo devo togliere, perché poi lo dovrò provare ad aggiungerne uno diverso. Poi, come lo facciamo? No? Dipende dalla struttura dati che usiamo, stringhe, liste, mappe, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa qua, in codice, come si, come si implementa? Possiamo provare un, a creare un nuovo progetto. Eh, allora, E. TDP. E lo chiamiamo Anagram. Nel progetto anagram eh, ci facciamo magari, come al solito, una classe model perché gli algoritmi li mettiamo dentro un package.model. Per ora non abbiamo nessuna interfaccia grafica, ma è facile da fare. Adesso ci concentriamo sull'algoritmo. E dentro il package model chiamo una classe anagram. Ok, questa è la mia classe eh, in cui lavoro. Allora, qui definirò una procedura ricorsiva che mi permette di calcolare un anagramma di una parola data, di una stringa data. Quindi sarà una public anagramma, chiamiamola così, eh, restituisce data una certa parola, parola, non ci chiama in italiano, anagramma. Adesso, questa funzione anagramma, che cosa restituisce? Eh, dovrà probabilmente restituire una lista di parole. No? Se voglio gli anagrammi, un anagramma non è uno solo, sono tanti. Quindi magari diciamo che voglio restituire una lista di stringhe, magari allora a questo punto chiamiamo la funzione anagrammi al plurale. java.util.list quindi questa è la parola è il metodo che chiamiamo dal nostro programma dal nostro controller oppure dal nostro programma di test io ti do una parola e tu mi restituisci una lista di parole questo è il nostro contratto okay? come faccio? Beh, provo a implementare il meccanismo che avevo detto prima con una procedura ricorsiva che fa, diciamo, questo varia, diciamo così, eh, pela, diciamo così, una, una lettera per volta, prende una lettera per volta e la, e la considera separatamente. Eh, questa procedura ricorsiva ha bisogno di eh, informazioni. Cioè, io devo sapere, ad esempio, in questa procedura ricorsiva qual è il sottoproblema che devo ancora considerare, qual è la lettera, il, diciamo, la soluzione parziale che ho già calcolato quindi questa procedura ricorsiva è più ovviamente il livello questo è il livello 0, questo è il livello 1, questo è il livello 2 e questo è il livello 3 allora avrà bisogno di più valori, di più parametri rispetto alla semplice procedura anagrammi quindi questa procedura anagrammi è l'interfaccia pubblica vuoi calcolare l'anagrammi? Chiamo Chiama questa funzione poi in realtà questa funzione userà una funzione ricorsiva interna, no? una funzione ricorsiva interna che lavora con più informazioni a disposizione. Quindi quasi sempre c'è un front-end, diciamo così, un'interfaccia pubblica e poi una procedura interna, che è quella che fa il lavoro sporco. E quindi ha bisogno di tutta una serie di parametri in più che invece la procedura generale non ha, cioè non devo esporre, non devo far vedere a chi usa il sistema. No? Quindi partiamo da questa qua ricorsiva, eh, chiamiamola ricorsiva, così ci ricordiamo che cos'è, ok? Eh, o, o, o chiamiamola permuta, chiamiamola permuta, hm? permuta le lettere. Allora, che cosa riceve questa procedura ricorsiva? Abbiamo detto, beh, sicuramente riceverà un livello, hm? lo, lo vogliamo mettere sempre, per ricordarci a che livello di profondità siamo. E il livello rappresenta, scriviamocelo, la dimensione della soluzione parziale che abbiamo costruito finora. Ricordiamo le domande che c'erano prima. Una delle domande era che cosa rappresenta il livello? Allora, il livello uguale soluzione, dimensione, lunghezza, è cioè una stringa, della soluzione parziale. Okay. Eh, lo scriviamo perché magari la lunghezza più 1, la lunghezza meno 1, no, esattamente la lunghezza. Quindi in una procedura eh, di livello 3 io mi aspetto di avere una soluzione parziale lunga 3. Okay? Livello iniziale ovviamente sarà 0. La ricorsione inizia con livello iniziale pari a 0. Ok, Poi che cosa ha bisogno di conoscere? questa procedura di permutazione beh la soluzione parziale che altro non è che una stringa se la mia soluzione totale è una lista di stringhe ciascuna soluzione parziale sarà una singola stringa e poi che cosa bisogna bisogno di sapere quali sono le lettere ancora rimaste ok ha bisogno di sapere quali sono le lettere ancora da considerare eh, possiamo quindi di fatto parziale è una stringa che contiene l'anagramma incompleto in fase di costruzione e invece lettere le lettere della parola iniziale che ancora non abbiamo utilizzato, che sarebbe un altro modo per dire uguale al sottoproblema che dobbiamo risolvere. Perché queste lettere che non abbiamo utilizzato vuol dire che non abbiamo ancora permutato. Quindi questa procedura permuta che cosa fa? Riceve, no, siamo come questo disegno qua, siamo in una di queste scatole, mi hanno dato una soluzione parziale, mi hanno dato un problema da risolvere e mi hanno detto arrangiati. Allora, innanzitutto vedo controllare se sono nel caso terminale, Altrimenti, se faccio altrimenti faccio la ricorsione. Qual è il caso, quindi lo schema è sempre questo. Prima di fare ricorsione andiamo a vedere se sono nel caso terminale. Qual è il caso terminale? Il caso terminale è quello in cui sono arrivato qua sotto. E quindi non ho più nessun problema da risolvere. Come faccio ad accorgermi che sono arrivato qua sotto? Beh, ad esempio dal fatto che... La, il, il sottoproblema da risolvere non c'è più e quindi questo lo metto come commento il caso terminale è quando la lunghezza delle lettere è diventata zero cioè, mi hanno dato da permutare una stringa che non contiene niente e allora vuol dire che la soluzione parziale poiché non ci sono vincoli altri la soluzione parziale è anche una soluzione completa. E quindi potrò, per semplicità, facciamo una print line. Poi in realtà dovremmo restituire una lista di stringhe, ma ci pensiamo tra un attimo. System.out.printline di parziale. Ok? Altrimenti, quindi nel caso particolare ce lo siamo tolti, l'abbiamo riconosciuto quando è che sono in un caso terminale quando la, la, la stringa da permutare è vuota. Avrei anche potuto dire che quando la lunghezza della stringa parziale è uguale alla lunghezza della stringa originaria, questo è un altro modo, okay? ci saranno modi diversi per trovare le condizioni terminali. Altrimenti mi metto nel caso generale, fai la ricorsione. Allora, fare ricorsione, cosa vuol dire? Genere sottoproblemi e ogni sottoproblema corrisponde a una lettera di lettere, un singolo carattere. Prendo il primo, prendo il secondo, prendo il terzo. Quindi la generazione di sottoproblemi, altro non è che prendere uno a uno i singoli caratteri della parola da permutare, dell'insieme di lettere ancora da permutare. Quindi in questo caso è molto semplice, for int posizione uguale 0, ehm, posizione minore di lettera.length, lettere.length, posizione più più. Quindi il sottoproblema è dato da questa posizione, dove in pratica che O oh, che il tentativo, eh, scusate, string eh, dovrebbe essere un carattere, non è altro che la, il carattere alla posizione pos. Giusto, funziona, no, questo qua. Eh. No, lettere è una stringa, scusate. Per me non è una uh, um. string. Ciao rat, scusatemi mi confondo tra un linguaggio di programmazione e un altro, per estrarre il singolo carattere uso in, in Java il charat okay? per accedere a un carattere di una stringa quindi questo è il tentativo che sto, sto cercando di fare adesso dato questo tentativo dovrò calcolare una nuova soluzione parziale e un nuovo sottoproblema la nuova soluzione parziale sarà uguale alla vecchia soluzione parziale a cui aggiungo il tentativo qui in realtà non funziona la... okay, ho una stringa più un char che mi concatena e poi invece il nuovo sottoproblema lettere uguale, eh, fatemelo scrivere così, togli il carattere pose da lettere, punto e virgola, poi ci pensiamo, tra un attimo. Quindi sto aggiornando, è quello che facciamo qua, la soluzione parziale prende una lettera in più, se il mio tentativo è una G, la soluzione, alla soluzione parziale aggiungo la G, e questa g la tolgo dal problema, qui non c'è più la g. Allora quello che sto cercando di fare è con queste due righe, aggiungo la soluzione parziale, il tentativo, e tolgo da lettere, dal problema, la, ehm, il carattere di mezzo, quello in posizione pause. La prima volta proverò a togliere il primo, posizione uguale a zero, la seconda volta provo a togliere il secondo. Sono tutti tentativi che faccio, e sono tentativi che sto facendo alla cieca, e li provo tutti. Fatto questo io posso fare la ricorsione e quindi potrò dire a questo punto permuta se eh, la nuova parziale, il nuovo tentativo che ho modificato, livello più 1. In questo caso il livello non ci serve, la variabile livello. Perché mi dice che non è piace? ah perché non c'è il per colpa delle precedente. precedenti. E, e qui ho finito. A parte fare questa operazione. Perché a questo punto eh, io questa funzione permuta viene chiamata nuovamente con a questo punto, un una soluzione parziale che è un pochino più lunga e un problema da risolvere che è un pochino più corto. E visto che Ogni volta si decrementa la lunghezza di lettere, prima o poi arriverà a zero e quindi prima o poi potrò sputare quella permutazione. Il problema qual è? Perché poi, poi risolvo questo, ma prima volevo eh, evidenziare questo problema. Che io qui ho modificato la variabile parziale. E va bene nel senso che quando pose uguale a zero al parziale ci aggiungo il carattere alla posizione 0. Ma poi quando POS vale 1, io dovrò aggiungere il carattere alla posizione 1 al parziale precedente, non al parziale a cui avevo prima già aggiunto il carattere in posizione 0. Questo è il concetto di backtracking di cui si parlava prima. Cioè io avevo una soluzione parziale che qui ho sporcato, tra virgolette, no? ho sporcato perché ci ho aggiunto dentro un valore prima di aggiungere il valore prossimo devo togliere quel valore precedente in modo che il secondo tentativo sia fatto a partire dalle stesse condizioni di partenza allora la cosa più semplice in questo caso visto che sono stringhe quindi sono facili da, da generare è creare una stringa diversa per la soluzione parziale che passerò a livello i più 1, diversa dalla stringa che ho ricevuto se non sporco le variabili che ho ricevuto non c'è bisogno di fare quel backtracking di cui parlavamo prima se invece la sporcassi dovrei dire qua sotto rimetti a posto rimetti a posto parziale e rimetti a posto lettere questo è il cosiddetto backtracking cioè rimetti a posto parziale vuol dire togliere l'ultimo carattere rimettere a posto lettere vuol dire rinfilare nel punto in cui era prima la lettera che abbiamo faticato a togliere ok questo sarebbe diciamo così, la fase di backtracking serve se ho sporcato le variabili che mi servono nell'interazione successive. Per evitare di fare backtracking eh, potrei non sporcare queste variabili parziale e lettere e usarne di nuove. Nel caso di una stringa non è un problema. Quando la soluzione parziale magari è un array list di mille elementi, farne una copia ogni volta magari mi, <ride> mi fa male in termini di efficienza e allora preferisco sporcarla e poi rimetterla a posto. In questo esempio specie, eh, specifico non mi conviene far casino con il backtracking, e allora quindi faccio una nuova parziale definisco una nuova stringa e è questa che passerò alla funzione e anche qua una nuova insieme di lettere che passerò alla funzione successiva e quindi in questo caso non ci serve il codice di backtracking Okay, quindi in, rispondo in qualche modo anche a Loris eh, che era preoccupato del fatto che io stessi modificando eh, una variabile lettere che, eh, sulla quale stavo iterando. Okay? Eh, in realtà non sarebbe stato gravissimo, nel senso che io la, la modificavo, l'avrei modificata, ma l'avrei rimessa a posto subito dopo, prima del fine, della fine del for, in modo che il for non si accorgesse di nulla. È chiaro che è una fatica in più che devo fare io modifico una variabile e la devo rimettere a posto alla fine del for, il, il concetto di backtracking è che alla fine del ciclo for tutte le variabili devono essere uguali a prima, tutte le strutture dati devono essere uguali a prima, all'inizio dell'iterazione in modo che posso ricominciare l'iterazione successiva senza inquinare la condizione di terminazione qua e senza, eh, diciamo così, senza avere dei, dei residui di tentativi precedenti che vanno a inquinare quelli successivi ok? Allora, ci rimane solamente più togliere il carattere nella posizione pose dall'insieme delle lettere e questo è, è uno di quei motivi per cui uno ama Java, nel senso di odiarlo, nel senso che devi fare substring, quindi hai eh, lettere, punto, substring, da, eh, dunque, ritorna una stringa che è una sottostringa, che inizia all'indice specificato e si estende... Fino al carattere index meno uno, quindi prendo substring da zero a pos più lettere. Appunto, substring uh, substring da pos più uno in avanti. Ok ma questa è solo roba di stringhe. Spero di... Eh, quindi pause, pause vale 0, post vale 3, questa prima sottostringa contiene da 0 a 2 e questa sottostringa contiene da 4 in avanti, dovrei aver tolto l'elemento di posizione 3. Questa nuova parziale non avrà tre caratteri rispetto ai due di prima, la nuova parziale avrà un carattere in più rispetto a prima. Quindi all'inizio ne aveva 0, poi ne ho aggiunto 1 al primo livello, quando il livello vale 1, parziale è lunga, quando il livello vale 0, allora ricordiamoci che il livello, nel nostro caso, è sempre lunghezza di parziale. A livello 0, parziale contiene 0 caratteri. Per scendere a livello 1, devo creare una nuova parziale di un carattere. Quindi quella di 0 più un carattere nuovo. Tentativo è un, che è un singolo carattere, eh? non è l'intera stringa. È un singolo carattere della stringa lettere. Adesso lo vediamo poi in debug passo passo, così vediamo cosa succede. Ok, per far funzionare questo, eh, ad ogni livello che scendo aggiungo un carattere. Allora, per fare questo devo ovviamente avviare questa ricorsione e per avviarla come dicevamo non mi basta solo la parola ma devo anche avere una, una parziale e un livello quindi ciò che farò sarà chiamare la funzione permuta a cui fornisco, quello nelle slide si chiamava, eh, come faccio la chiamata a livello 0 e devo preparare delle variabili di supporto che in questo caso sono sem semplicemente eh, la stringa parziale, vabbè posso anche scrivere direttamente, la stringa parziale non è altro che una stringa vuota la stringa del, di lettere non è altro che la parola di partenza e il livello è 0 questo è il modo in cui lancio la ricorsione poi qui mi, mi chiedeva di restituire una lista di stringhe per il momento fermiamoci e, rit e non ritorniamola perché volevo provare a vedere a eseguire il programma prima dell'intervallo quindi la Metodo pubblico in cui viene chiamata la funzione anagrammi non fa altro che preparare il livello, la, lista, la, la, la soluzione parziale, eccetera, eccetera, tutto ciò che serve, e poi vedremo che ci servirà anche preparare la soluzione che dovrò ritornare, ehm, e poi lancia la ricorsione e, fa, e lascia che la ricorsione lavori. Manuel mi chiede se ho allungato lettere anziché accorciarla e penso di no perché se io ho preso una sottostringa da 0 a pos meno 1 e l'ho aggiunta una sottostringa da eh, pos più 1 alla fine alla fine ho un carattere in meno rispetto a prima no? cioè se posizione vale 5 io ho aggiunto le, string, le lettere da 0 a 4 più quelle da 6 in avanti la quinta l'ho escludo quindi ho ricostruito una stringa uguale meno quella in posizione 5 quindi se non ho fatto degli errori io col substring eh, dovrebbe essere più corta di 1 anziché più lunga di 1 mm? ma lo vediamo subito adesso eseguiamo il programma se, se si pianta se va avanti all'infinito allora lo debagghiamo mm? eh, pose e su dell'ultimo altrimenti l'avrei ricostruita identica sì, substring, eh, lo vedete qua nella definizione, inizia al begin index e si estende fino al carattere all'indice end-1. Ecco, Questo meno 1 è quello che fa sì che il carattere pose effettivamente è, è escluso, in teoria, se non abbiamo sbagliato qualcosa. Allora, facciamo una semplicissima classe test-anagramma, in cui istanziamo eh, una anagram, anagram a uguale new anagram e eh sì, poi magari metto anche un metodo main eh? public static void main string args aperta graffa chiusa graffa anagram ok e poi posso chiedere appunto anagrammi di dog mm, Alessandro mi dice cosa c'è dopo la riga 39 niente, un po' di graffe chiuse in realtà già dopo la 35 non c'è più nulla allora proviamo a fare il run di questa cosa qui incrociamo le dita perché ne vada il nostro caffè guarda qua abbiamo stampato in questo caso non abbiamo fatto esattamente ciò che dovevamo avremmo dovuto restituire una lista ma questa la, la costruiamo per ora <ride> verifichiamo che funzioni e se anziché dog stampassi una parola più complicata eh, che ne so ricorsione e beh, eh, dobbiamo, pre dobbiamo prevedere che sarà un pochino più lungo <ride> ma sta generando tutti i possibili permutazioni della parola ricorsione adesso non è lento così in realtà è lento perché sta stampando video beh, se dovessi solamente calcolarlo vedrete che molto, vedreste che è molto più veloce e ci sono ovviamente tutte, tutte le possibili permutazioni. Okay? Adesso poi qua ci sono dei problemi, perché ci sono delle lettere ripetute, ma è un problema che affrontiamo a parte. Okay? Il meccanismo base, una volta che abbiamo capito il meccanismo base su una parola semplice di tre lettere, e poi in realtà si estende eh, anche a problemi più ampi. Mm? Ehm, mettiamo magari qualcosa di più semplice di ricorsione, magari qualcosa di cinque lettere, cinque lettere ne ha già sei, vabbè. il numero 5, che ha 6 lettere, eccolo qua. Qui ci sono tutte le permutazioni di questo. Okay? Dove Per come l'abbiamo costruito, in realtà la prima che trova è la parola stessa, perché ogni volta prende il carattere in posizione 0, poi 1, poi 2, poi 3. Come vedete, che lui es esplora prima tutte, i tutte le conseguenze di aver fatto come tentativo la C. Quindi ok, mettiamo la C e poi andiamo a vedere. E allora dice dopo la C provo a mettere la I, poi dopo la C provo a mettere la N, poi dopo la C provo a mettere la Q, poi dopo la C. E vedete che sono tutti i tentativi possibili, avendo fissato il primo. E una volta che ho CQ, per dire, dopo CQ provo a mettere la I, poi provo a mettere la N, poi provo a mettere la U e così via. Quindi la parte iniziale della soluzione parziale è sempre la stessa. Una volta che ho una certa soluzione parziale provo tutte le possibilità di generare, di aggiungere un pezzo, lavorando con le lettere che mi sono rimaste a disposizione, lavorando con le lettere che sono rimaste libere. E quindi sono fatte in questo modo, queste soluzioni parziali compaiono in quest'ordine prima di cambiare la C, le ho, provate, ho provato tutte le conseguenze di aver messo la C. Quando finalmente ho provato tutte le conseguenze, proverò con la seconda lettera, posizione uguale 1, e allora pro tutte le conseguenze di aver messo la I come prima posizione. E così via. Eh, voglio solo farvi vedere ancora una cosa, adesso ritorniamo su questa classe, cosa capita se la vediamo in debug? Okay, quindi mettiamo un breakpoint qua, eseguiamo in modalità debug questo codice, poi vi lascio un attimo di pausa ma per, per imparare a vederlo. Noi abbiamo, no, qui entriamo nel metodo anagrammi dove mi è stato passato parola uguale dog, io a questo punto entro nella procedura ricorsiva e sono a livello 0, purtroppo qua non riesco a ingrandire questi caratteri, non mi funziona l'ingrandimento qua, spero che si riesca a leggere, quindi lettere e parziale, la lettere sono dog, e parziale è vuoto, la stringa vuota, lettere.length uguale 0? No, perché lettere ha lunghezza 3, e quindi posso andare avanti, Fa il ciclo FOR sulle varie lettere. Quindi, la prima che prova è prendere la lettera tentativo, la D, che è la prima lettera di dog. A questo punto si costruisce la nuova, la nuova soluzione parziale, che è la D, e costruisce la nuova, il nuovo problema, il nuovo lettere, che è OG, in cui ho tolto la D. E poi faccio la, la chiamata ricorsiva. Io entro dentro la chiamata ricorsiva, guardate qua, io ho tutte le variabili della mia funzione. Quando faccio la chiamata ricorsiva, queste variabili scompaiono, o meglio, se ne presentano delle altre nuove. E qua sulla sinistra, quando ho la chiamata funzioni, vedo che al momento sono dentro la funzione permuta, che è stata chiamata dalla funzione permuta del livello 0. Quando io clicco su una di queste funzioni, vedrò le variabili di quella funzione. Quindi vedo che questa variabile qui è ferma alla riga 35, cioè sulla chiamata ricorsiva, e il suo livello era 0. Questa qui dove sono io adesso, in realtà, sono fermo alla riga 21, di una chiamata di livello 1, che ha un parziale di d e un problema OG. Vado avanti. Il primo tentativo che farò sarà il primo... La prima lettera del sottoproblema che ho io. Quindi il sottoproblema di livello 0 rimane in attesa fino a quando io non risolvo il sottoproblema di livello 1. E il sottoproblema di livello 1 rimarrà in attesa fino a quando non risolverò il sottoproblema di livello 2. Quindi a questo punto sto per fare una nuova chiamata ricorsiva con do come parziale e g come problema da risolvere. Se entro dentro, anche qui non sono ancora nel caso terminale, Lettere a lunghezza 1, quindi in realtà eh, solo, contiene solo la G, questo ciclo for farà un'iterazione sola, è obbligato a avere una parziale che è la G, che è l'unica che gli è rimasta, e una nuova lettera è vuota. Entro dentro e vedete che qua a questo punto ho quattro chiamate ricorsive: livello 3, livello 2, livello 1, livello 0. Tutte sono ferme alla riga 35, cioè sulla chiamata ricorsiva tranne l'ultima che è quella realmente in esecuzione quella del livello 3 dove a questo punto mi trovo effettivamente nel caso terminale allora eseguirò questa print, per il momento l'abbiamo messa lì tanto per vedere qualche cosa poi qua dovremo costruire la lista dei risultati in realtà e quindi posso finalmente uscire dalla funzione quindi quando esco da questa funzione uscirò dalla funzione di livello 3 e mi ritrovo è scomparsa una delle quattro chiamate mi ritrovo nella funzione di livello 2 pronto per fare la prossima iterazione ho finito permuta e farò eh, la prossima iterazione in realtà la prossima iterazione non c'è a livello 2 perché lettere conteneva una lettera sola e quindi anche qui dal livello 2 esco e torno a livello 1 a livello 1 pos valeva 0, mi predispongo per fare l'iterazione con pos uguale 1 adesso. E quindi vuol dire che proverò la seconda lettera, cioè la G, e vado avanti così. Quindi entro dentro, entro dentro, entro dentro, quando trovo la soluzione, poi via via torno indietro. E quando torno indietro eh, possono capitare due cose, o... Eh, a quel livello in cui sono tornato indietro ho già esaurito tutti i tentativi possibili, allora tornerò ancora indietro, oppure a quel livello in cui sto tornando indietro ci sono ancora dei tentativi da provare, pose ancora minore di lettere e allora in questo caso proverò gli altri tentativi, quindi riscendendo su altri rami, prima di risalire indietro al livello precedente. Tutto questo meccanismo si ferma quando? Ebbene, si ferma quando la procedura di livello zero di livello 0 a sua volta finirà il suo lavoro e ritornerà al chiamante il quale chiamante adesso è la procedura pubblica l'anagrammi pubblica e qui si termina, si va avanti con il programma Ok? allora io eh, mi fermerei qui prima di andare ancora ad aggiungere due cosette sulla soluzione eh, per fare un po' di pausa nella pausa vi faccio subito il, il commit di questo codice eh, così eh, se qualcuno vuole dare un'occhiata eh, lo può prendere direttamente poi, poi da GitHub e noi riprendiamo tra 15 minuti se vi va bene, quindi alle 10.40. Ok? Allora, le domande su, su Git le rispondo via chat durante l'intervallo, eh. per ora interrompiamo la, la registrazione e così ci prendiamo un po' di pausa. E nel frattempo avete modo di meditare su questa complessità che vi ho, eh, diciamo così, a cui vi ho costretto questa mattina.